Siamo ossa 2017 con Gico, oggi con noi cucina Chiara Canzoneri del ristorante Hendrix di Gorizia e volto televisivo molto noto in Italia perché l'anno scorso ha partecipato a Top Chef Italia. Le sue ricette oggi saranno caratterizzate dalla sostenibilità e dal riutilizzo degli ingredienti. Come primo piatto abbiamo un'interpretazione diversa del prodotto eh, delle cicale di mare, un prodotto di stagione che mi permette di eh, elaborare più preparazioni. E quindi, abbiamo delle cicale di mare crude sulla piastra di induzione, abbiamo ehm, cotto poi la zuppa sempre di cicale di mare, partendo da una base di cicola rossa e pomodorini di pachino. Per finire, abbiamo utilizzato il forno Cosmo per la cottura delle cicale a vapore. Quindi le abbiamo infornate a 100 gradi per 10 minuti. La cottura ha permesso di mantenere le cicale di mare molto piene e sode. Le abbiamo soltanto pulite e, e, ed erano pronte per essere mangiate.